come risolvere i problemi di connessione su Windows 11 e su Windows 10 quindi ragazzi bentornati in questo nuovo tutorial per gli iscritti e per i nuovi iscritti ragazzi ovviamente per risolvere questi problemi di connessione serve solamente un aggiornamento del driver sia per il cavo LAN che per la vostra connessione Wi-Fi ovviamente adesso vi spiego meglio se andiamo un attimo su impostazioni rete e internet impostazioni di rete avanzate questo è il cavo e questo invece è direttamente la connessione wifi senza fili ovviamente io ho tip link wireless n pci express l'adattatore se io adesso vado un attimo su Chrome e scrivo il mio driver tip link wireless scrivo tip link ovviamente perché non va la connessione perché serve per forza un nuovo aggiornamento per questo adattatore quindi TP wireless tip link wireless NPCI Express adattatore ed eccolo qua questa è la mia scheda di rete che non uso mai perché io sinceramente uso più il cavo LAN quindi se vado un attimo a scrivere a fianco driver vado su scarica per TL questo qua tipling italia e da qui io posso scaricare il driver l'ultimo driver più aggiornato per la mia scheda di rete Ok? Invece per quelli che hanno il cavo LAN che va inserito nella MOPO, quindi nella scheda madre, per esempio io ho scaricato questo PCA per il cavo LAN che è sulla mia scheda madre, ovviamente la mia scheda madre è B450 Gaming Plus, questa è la mia scheda madre, quindi se voi Avete una scheda madre come questa, quelle più aggiornate, quelle degli ultimi anni Tipo 2-3 anni gli ultimi anni Quindi cercate la vostra scheda madre Cercate di trovare questo tipo di interfaccia andando su driver Dovete per forza cercare driver, eccoli qua Se avete una, una scheda madre AMD sicuramente ci sarà questa schermata per quelli di intel è un'altra storia però dovete per forza scaricarvi un driver per aggiornare il vostro cavo LAN quindi questo è per il processore, questo è per la scheda video e questo invece per il LAN Ok? e se invece avete problemi di audio c'è anche il driver per l'audio per questa scheda madre, la mia, beh per la vostra, se avete AMD e qui c'è l'un drivers. Io scarico il mio driver, questo qua. Ecco il mio ultimo driver aggiornato di dicembre, mi sembra 22 dicembre 2022. Ci clicco sopra. E faccio in modo di aggiornare. Il mio Cavolan, io ovviamente l'ho fatto già prima perché proprio oggi ho avuto problemi di uh, connessione con il cavolano Adesso tutto si è sistemato, quindi se avete una buona uh, connessione Non so, avete avuto una buona connessione per un anno, un anno e mezzo Poi dopo un po' comincia ad avere problemi Non è il modem, non è una connessione di rete Può essere uh, driver obsoleti che vanno aggiornati faccio nulla perché non mi serve adesso Faccio fine, sì e poi fate anche uno speed test per vedere un po' quanto fate di connessione. Quindi faccio su speed test, vado sul mio speed test. vabbè, speed test, questo qua, un test. E vediamo la mia connessione, ed eccola qua. Fino a 100 Omega, vabbè. Poi di upload fino a 20. Poi una volta fatto tutto questo procedimento andiamo un attimo su impostazioni di rete e internet, impostazioni di rete e internet, impostazioni di rete avanzate, Io ovviamente ho disabilitato così la mia wifi perché non mi serve, uso di più il cavolando come ho detto prima, più opzioni per la scheda di rete, eccola qua, faccio su proprietà, vado su protocollo internet versione 4, e comincio a utilizzare i seguenti indirizzi server DNS, quindi 8888, mettete anche il server DNS alternativo 8844, sono i migliori server DNS perché molti li usano, molti hanno anche fatto dei tutorial e hanno usato questi server DNS perché sono molto molto comodi, faccio ok e chiudo. Un'altra cosa che potete fare sulla vostra scheda di rete il cavolan è andare un attimo su gestione dispositivi. Trovare la vostra scheda di rete, ad esempio, Tiplink link Wireless NPC. Questa qua è la mia scheda di rete, come potete vedere, c'è una freccia in basso perché devo abilitare il mio dispositivo perché l'ho disabilitato prima quindi io non lo abilito perché non mi serve questo invece è per, la, per il cavolan, per attaccare il cavolano, se no, se non c'è questo non posso metterlo. Se in questo caso avete problemi, vi consiglio di fare un aggiornamento driver oppure disabilitare il dispositivo, riabilitarlo e riavviare così il vostro PC. Ovviamente, ragazzi, sempre per problemi, controllate sempre gli aggiornamenti più rilasciati da AMD oppure Intel. E ragazzi spero tanto di esservi stato d'aiuto e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.